i grandi allenatori, grandi mentori, grandi amministratori delegati. Se c'è una cosa in cui sono molto bravi è che hanno questa certa intuizione, che capiscono e sanno su quale giocatore, talento o futuro leader scommettere. C'è qualcosa di magico in loro, ricevono credito per aver scelto e messo i soldi altrui sulle giuste persone. E se ci fosse un modo per capirlo, un modo per sapere se una persona ha le caratteristiche per il successo. Ora penserete che sarebbe fantastico, giusto? Ecco, questo video è per dirvi proprio questo, che ci sono segnali per capirlo. Conoscere questi segnali è una grande opportunità per guadagnare e fare le giuste scelte, oltre a potersi analizzare ed eventualmente applicarle su se stessi e diventare una persona di successo in primis e ottenere tutto ciò che si desidera nella vita. Oggi condividerò con voi 7 di queste caratteristiche e segni per capire se anche tu lo sei, ma prima di iniziare non scordatevi di iscrivervi al canale e attivare gli avvisi, così non vi perderete i miei prossimi video. Cominciamo con il primo segno. La prima caratteristica è che sono assolutamente super competitivi. Lasciatemi spiegare super competitivo. Non importa di cosa si tratti, ma i super competitivi devono farlo più velocemente, meglio, più grande. È il loro modo di essere. Hanno solo questo desiderio. Devono farlo meglio di te. E nel mondo del capitalismo si tratta solo di concorrenza. L'unica cosa che fa funzionare il capitalismo è la concorrenza. Ciò che fa funzionare lo sport è la competizione Questi politici che pensano di essere il meglio per te e meglio per noi da votare Quelli che arrivano al potere, in cima, in genere, sono i più competitivi Vogliono trovare il modo per farlo meglio, essere il meglio Immaginati il posto di lavoro, in un ambiente di lavoro c'è cioè sempre una persona al primo posto In ogni ufficio, in qualsiasi team, in qualsiasi squadra di basket, di calcio o di pallavolo anche se la squadra fa schifo c'è sempre qualcuno che è il migliore in quella squadra Poi ad un certo punto arriva un nuovo giocatore o lavoratore in città Che entra nell'ambiente di lavoro o entra in quella squadra di calcio Insomma qualunque cosa Ecco, succede spesso che questo tizio nuovo individua il leader e lo prende di mira come bersaglio, anzi come traguardo da superare, è l'istinto. Soprattutto quando si è nuovi, in un nuovo ambiente di lavoro, sport, eccetera, ci teniamo a dimostrare la nostra bravura. Questo tizio nuovo vorrà battere, superare e farà tutto il necessario per farlo. Diventa una sfida con se stessi, si farà la dieta, seguirà l'etica del lavoro, rispetterà i tempi, tutto perché è super competitivo. E se è focalizzato, se è super competitivo, alla fine passerà su, lo supererà, sicuro. Secondo segno, a loro piace finire le cose. Ad esempio, stanno facendo un rebus, ok? Non si fermano finché non finiscono il rebus. Giocano a un videogioco, devono finire il videogioco, devono finire. Non possono ignorare il loro istinto, non possono ignorare se stessi, devono finire il videogioco. Sai, potrebbero leggere un libro, devono finire il libro, c'è un sacco di gente ragazzi, questo è un segno. Quando vedo persone che leggono solo il primo capitolo o due e poi fanno la domanda Giggs, cosa ne pensi? Ho tipo 30 libri che ho iniziato e che non ho finito. Beh, questo è un grande segno, non ti piace finire le cose, ti piacciono le cose che ti vengono date facilmente. Le persone che finiscono le cose, finiscono sempre tutte le cose, troveranno un modo per finirle. Terzo segno, la propria cerchia e questo segno ragazzi so già che non piacerà a molti di voi. Ma è così, la propria cerchia di amici, conoscenti e tutti quelli che frequenti più spesso è un altro segnale molto importante. Sì, perché se la tua cerchia è fatta di persone di successo, più benestanti con il denaro, nel reddito, nello stile di vita, alla fine vorrai essere come loro e lo diventerai. E quindi imparare e crescere e puoi farlo perché loro già ci sono arrivati a quel livello e ti possono aiutare perché sanno come fare questa non è una cosa casuale è una formula questo è il motivo per cui alcune persone non raggiungono il successo perché vogliono sempre persone più piccole di loro intorno perché le fa sentire più grandi le persone che hanno molto successo si mettono sempre in situazioni in cui gli altri sono più grandi di loro perché il livello successivo che stanno raggiungendo sarà quello e quindi da super competitivi si preparano ed imparano per sapere tutto ed essere pronti. Quarto segno, la loro mente non si ferma mai. MAI! Lascia che ti spieghi cosa intendo per mente che non si ferma mai. Ah, sai cosa? E se questo accadesse? E se potessi avere questa vita? E se parlo con questa persona? E se vado qui? E se scoprissimo il modo per? Mentre sono a letto, continuano a pensare Sai cosa? Dovremmo farlo Sai, ricordi prima quando stavamo parlando di questa cosa tre ore fa? Ci stavo pensando e credo che dobbiamo fare questo, quello o quell'altro E se lo facessimo, potrebbe accadere La loro mente non si ferma mai, ragazzi, mai Quinto segno, gli altri credono e hanno fiducia nelle persone di successo, ma perché? Con quale logica? Diciamo che incontri Mario e Mario ha un amico, un insegnante, un allenatore, uno zio e un cugino. E tutti dicono: Questo ragazzo, Mario, è un perditempo, è uno scansafatiche. E se quei cinque hanno dato le loro risposte simili sulla base di fatti autentici e reali, questo Mario è effettivamente uno scansafatiche. E come mai? Perché queste cinque persone, amico, cugino, allenatore, eccetera, hanno trascorso infinite ore con Mario e lo conoscono bene. Conoscono i suoi difetti, conoscono le sue abitudini, sanno se gli piace finire le cose, sanno se trascorre del tempo con persone di successo, sanno quanto lui sia competitivo. Quindi, se qualcuno lo dice, c'è cioè della verità, le persone lo conoscono e di conseguenza credono e hanno fiducia in lui, o meno. Sesto segno, sono degli ottimi studenti, non smettono mai di imparare, non possono smettere di imparare. Vogliono sapere questo, vogliono migliorare in questo, vogliono migliorare in quello e vogliono migliorare in quell'altro. C'è un desiderio costante di essere uno studente migliore e imparare di più. Questo è il sesto segno. E l'ultimo, ma non meno importante, sono estremamente ossessivi. Sono estremamente ossessivi! Vogliono davvero ciò che vogliono e lo finiscono, fanno davvero tutto il possibile e più. Perché loro devono averla o raggiungerla quella determinata cosa. Ne sono ossessionati. E ogni volta che ne sono ossessionati, iniziano a cercare e trovare modi creativi, alternativi per ottenerlo. Che si tratti di una ragazza, un lavoro, un certo successo, un certo stile di vita, troveranno un modo per ottenerlo, perché sono ossessionati. Devono averlo, sono semplicemente cablati in quel mondo. Questi sono i sette segni per capire se qualcuno avrà successo o meno. E tu, quante di queste caratteristiche ne possiedi? Fammelo sapere nei commenti. Con queste caratteristiche praticamente sarai in grado di capire quale dei ragazzi, lavoratori, giocatori, è la persona con la più alta probabilità che un giorno abbia successo. E se utilizzi bene queste caratteristiche, alla fine metterai insieme il team più forte e incredibile della tua attività. Ora, detto questo, se non l'hai già fatto, iscriviti a questo canale. L'obiettivo è di arrivare a un milione di iscritti in un anno perché le persone meritano di migliorare e imparare, ma soprattutto sarà d'aiuto a te per migliorare e crescere costantemente. Fai clic sul pulsante Iscriviti proprio qui sotto e attiva gli avvisi, così sarai uno dei primi ad essere avvisato ogni volta che pubblicherò un nuovo video. Se hai domande o riflessioni su ciò di cui ho appena parlato in questo video, non esitare a scriverlo nei commenti. Grazie per aver guardato, Abbi cura di te e al prossimo video!